Quali sono i sentimenti che Renzo vive nel giorno che doveva essere del suo matrimonio? Dopo la presentazione del personaggio, Lorenzo, o come tutti chiamano Renzo, in quattro distinti momenti, Manzoni fa vivere quattro momenti, quattro sentimenti molto forti al nostro personaggio. Il primo sentimento di grande felicità, stupore e sorpresa, rabbia e furia, calma e dubbio. Per quale motivo questo? Lo scopriremo nei prossimi video. Vi aspetto. Capiremo i motivi per cui Renzo ha questi momenti così contrastanti fra loro.